chiamiamo con noi Cristina Tumiatti di Camera di Commercio buongiorno presidente del comitato imprenditoria femminile esatto, giusto? Protagonista qui al eh, salone di un incontro di qualche cosa. cosa succede? Assolutamente qua di fianco stiamo facendo in collaborazione col museo del risparmio con cui abbiamo ormai appunto una collaborazione molto fitta da qualche anno eh, un incontro sulla storia della moneta fino alla criptovaluta e devo dire che è un incontro molto interessante ci sono tanti giovani molto molto interessati Ca cambiano proprio le cose eh, quando cambiano alla moneta. Assolutamente sì. E qual è, qual è il tema secondo te più attuale di questo, di questo incontro sulle criptovalute sui nuovi metodi di pagamento eh, che... Qual è le, la cosa che ti ha colpito maggiormente. Ma devo dire purtroppo sono venuta di qua, quindi non sto si assistendo hanno, di là. Mi hanno quindi, tolto. Esatto, esatto, mi hanno tolto, però devo dire che appunto la trasformazione della modalità di pagamento è una trasformazione che, che accompagna l'uomo e, e appunto la, lo sviluppo del, della società fin dall'inizio, no? quindi dallo scambio ad oggi si è dematerializzato tutto. Secondo me l'attenzione verrà rivolta soprattutto perché si sta parlando di ragazzi giovani. Il fatto che sì, ci sono delle forme di, tap, di pagamento diverse bisogna fare molta attenzione perché al, ovviamente al valore che poi, che, che poi passa. Per quanto riguarda invece il tuo ruolo no, di presidente del Comitato dell'Imprenditoria Femminile, eh, quali compiti svolgete? Quali sono le attività di promozione, di sostegno Tantissime. Eh, che che voi mettete in campo? Tantissime per avere maggiori informazioni visto che il tempo è breve e le attività sono veramente tantissime eh, vi invito a seguire la nostra pagina su internet, siamo presenti anche su Facebook, però tra le cose più importanti di quest'anno sicuramente ci sarà eh, appunto il fatto che abbiamo avuto l'opportunità di ospitare questo evento che si chiama IWEC IWEC Award che si terrà a Torino eh, dal 5 all'8 di novembre e quindi ogni anno si svolge in una parte diversa del mondo, eh, invece siamo riusciti ad ottenerla qua a Torino eh, in cui saranno presenti delegazioni femminili da oltre 50 paesi nel mondo eh, sul tema dell'imprenditorialità femminile. Eh, IWEC, eh, International Women Economic Conference esatto. o Congress, qualcosa del sì. genere, esattamente ed è un evento incredibile perché appunto si sta parlando di un incontro di oltre 50 paesi dove si parlerà di sostenibilità e di inclusione ma la sostenibilità non parlando soltanto del lato diciamo, ambientale come si è fatto fino adesso ma soprattutto del lato sostenibilità di governance e quindi soprattutto di come fare business bene, quindi come crescere e far crescere le nostre aziende in Piemonte lo stato di salute dell'imprenditoria femminile? Eh, diciamo che il Covid ha dato una, eh, diciamo una forte botta eh, all'imprenditoria in generale e in quella femminile in particolare perché appunto, purtroppo sono state lungamente eh, ferme tutte quelle attività che sono a prevalenza femminile quindi pensiamo ad esempio al turismo, a tutto il tema della cura, però eh, devo dire che uno dei temi che noi trattiamo eh, in modo più importante è proprio come siamo resilienti noi donne e quindi assolutamente eh, i numeri incominciano ad essere di nuovo molto molto incoraggianti. Eh, avete delle attività particolari eh, di sostegno a cui eh, le donne che hanno intenzione di mettersi nel campo dell'imprenditorialità possono rivolgersi a voi? Assolutamente, facciamo tantissimi corsi di formazione, in questo momento stiamo promuovendo i, i business club quindi eh, dei momenti di incontro con delle tematiche specifiche dove ci si può conoscere si può parlare, si può cercare di fare business insieme eh, come dicevo facciamo tantissimi corsi di formazione ma soprattutto tramite la Camera di Commercio ci attivo uno sportello dedicato che si chiama Sportello Nuove Imprese che ha proprio il compito di eh, dare sostegno a tutti quelli che e formazione a tutti quelli e a tutte quelle che vogliono iniziare a diventare imprenditori e imprenditrici. C'è una caratteristica, una nota dell'imprenditoria femminile, una marcia in più? tu ne incontri tante tante devo dire di sì, confronti. assolutamente sì, le donne sono molto creative no, il confronto non è proprio corretto, però devo dire che la creatività anche nel trovare nuove soluzioni è una caratteristica molto molto femminile thinking out of the box, pensare esatto. agli schemi esattamente, esattamente essere soprattutto molto efficienti ed efficaci perché per noi il tempo è preziosissimo e quindi ogni momento che noi dedichiamo alle cose che dobbiamo fare non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo d'altronde da, da, dal la stessa parola economia oikos nomos significa la legge della casa eh, e quindi eh, lì eh, uno trova il terreno fertile per mettere in gioco le proprie, le proprie virtù e le proprie qualità allora, bellissima noi, citazione bravo. Grazie, grazie Cristina, Cristina Tumiatti presidente del comitato dell'imprenditoria femminile buon lavoro e Anche buon, dai, e buon salone eh.